Grazie a relative la gran caravana insomma i nuovi a di aprire, una che genetà, stupiva, in realtà tanto faceva bella spesa e piace il sabato petcorso si ci ha segnato che stasera ha fatto il decolamento davvero grazie grazie a voi ora la merenda e ai meravigliosi che ragionat senza parlare senza parlare come sa c'è era di maggio vittoria di annanzina a schiocca schiocca lì rossa fresca dall'aria e tutto il giardino adorava vada rosa cento passa era di maggio io no non me ne scorde una canzone cantava ma due voce più il tempo vecchio me ne li corda, all'aria la canzone a e diceva core core core mia, lontana. Tu me lasia con ta l'ora chissà quando torna raggia, rispondevi via torna raggiunger. Quando torna noi rosa, si stucciora torna a maggiore, Sto un gacca Se sto giuro torna a E mo come una volta Cantammo insieme L'uomo diva antica Passa nell'anno E l'uomo sa vota Ma l'amore vero no Non vota mica Dota bellezza mia ma namuraia si dà le cuorde sana una fontana, la colla dinte non si secca mai, e ferita d'amore non si sana. da sto cuore e a te vola con pensiero niente voglia, niente spera tu piensi sulla mente a me sei sicuro che sta mora con mia so te per me ai oh, vita ai oh, vita mia ai oh, caro e chiesto caro sei stata o oh, prima amore e o oh, prima il ma sarai per me quanta notte non te becca. Non ti stringi in tasti braccia, non ti se che sta faccia, non ti stringi forte in braccia a me. Ma asciut'anna, ma tu suona, ma fai chiamare. O prima l'ur l'urda, me sarraia per me Oi vita, oi vita mia ai care, ai cara, e chiss' tu cara Sei o prima amore, O prima l'urda, me sarraia per me Scrive sempre, stai contenta non penso che a te sola La pensiera mi consola Che tu pensi sulla mente a me E attenzione, ora ci sono alcune delle parole più belle mai pronunciate Ah, più bella e tutta è bella Non è mai più bella te A prima amore, oprime l'urda ma sarraia per me. Ai vita, ai vita mia, ai cari, ai cristi cari. Sistata, oprime amore, oprime ma sarraia per me. Penna alla chitarra. Questa canzone è legata anche a un altro ricordo. Quando Claudio, che poi gua, quasi non è a so questa felicità. Ma è vero, non è vero. Caso è tornata a Napoli. Ma è vero che la sto cane. treno. Se ancora in tastazione stazione, quando la gente se prima mandurina. Chi sei paese? Non so. Chi sei paese? mar questo paese a do tutte parole so do so so sempre parole d'amore a risparmio, dico bene, che invece poi abbiamo chiesto però un altro quadro, quello che abbiamo sacramente il critico. Allora in dato siamo molto contenti sia io che serena, Non si sente, non si sente ruppi, non perché non siamo abituati. Allora intanto siamo molto contenti sia io che serena. Non si sente, non si sente ah, rubano, ah, non, non Perché non siamo abituati. Allora, Restauro, anzi, durante il restauro sono venuti fuori poi i valori, poi vedrete anche dal film. E niente, che problematica aveva? Quindi, oltre a questa, questo spessore di, di nerofumo, e... il Signore sia con voi, sì. il Signore Padre Santo e nella croce del Tuo Figlio hai posto la sorgente e la causa di ogni grazia e benedizione. Assisti con l'amore del tuo popolo che ha restaurato questa croce in segno della propria fede, anche a che avvennerò costantemente. 5 minuti di eh! 5 minuti di numero. Allora, intanto vi ricordo gli appuntamenti per domani. Domani alle 8.30 ci sarà la messa in chiesa della compagnia, alle 9.30 il percorso Altri e Sapori e alle 11 qui in piazza la messa delle presi, la corrida lo spettacolo dei neumi. Okai, chiedi, la corrida allo spettacolo dei neumi. Okai, chiedi. sua presentazione gusto e sua presentazione fa fare il giro anche all'altomena per vedere la protezione di olio ok quindi è scopare a e vuole partecipare guarda, a questo bel tour stasera si deve notare all'elenco del lungo ci è arrivato un po' Si è rimasto un po' di merchini. Bravissima che cuoca! Allora, vediamo il dolce, se lo fa vedere a le dolce. l'ha detto di sì, eh? Eccolo qua! Bertissima Lela, che cuoca! Allora, vediamo il dolce, se lo fa vedere a le dolce. l'ha detto di sì, eh? Eccolo qua farfalla si è divertita brava Romani allora dici il nome uh, aspetta facciamola vedere eh. guardatela guardate che piatto è questo guardate che bel piatto Anna. allora dici un po' il nome zuccherino zuccherino guarda Ma noi siamo a zuccherino uh, aspetta facciamola vedere Eh Guardatela, venite, venite. Allora, questo che si chiama questo sto piatto? Come? Eccoli tutti e due. Venite, venite, venite, venite, venite. venite. Allora, questo che si chiama sto piatto? entrano dentro no. di Entra, no. Entra, no. non state di cazzo no. vince, vince la prima edizione Pochi Sotto Le Stelle Festa Grossa 2022 Camilla e Daniela applauso girato in reti, il pubblico eccole Bravissimo! Sì, ma camilla! La mamma un porta nulla oltre la famiglia, bravissima, bravissima, e bravissimi tutti, allora, un applauso immenso. Sì, allora diamo il premio alla Eccoci qua. E l'olio di Yatova. Eh? Amorto, allora, il pubblico. Eccole. Bravissima. Sì, ma Camilla la mamma e anche Antonella eccole mettetevi lì quella scalino dietro al loro vai poi chiamiamo Katia e Giulio vieni Giulio grande Giulio vai a sedere anche voi e anche Antonella eccole mettetevi lì quella scalino dietro al loro ci fa una bella foto Anche voi nelle noto, nostre... Vai forza Andate anche giudici nella foto Siamo i nostri giudici Dandogli un omaggio della festa grossa Grazie Angelo Grazie infinitamente Grazie a Gabriele Un applauso anche ai nostri giudici eh, Dallo. Siamo i nostri giudici Dandogli un omaggio della festa grossa Grazie Angelo Grazie infinitamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Pietro. Pietro. Sì, è la mosse, è un po' così... Non voglio vedere i te lo giuro, guarda... Ma voglio vedere il il telegramma... Ma cosa fai? Voglio vedere Non telegramma... Voglio vedere il telegramma... il telegramma... Voglio non posso fare niente di più. Siamo tutti a aiutarvi a aiutarvi a aiutarvi Batte due, risponde tre. Guarda, guarda. Stai tranquillo Stai da Stai Calma, calma. allora il punteggio per il momento è 9 per la SOA 4 per la compagnia attenzione ora per la nero anche per lo staccioli 9 la SOA bravo si partirà Bene, bene. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Che tipo e ce la vedi in panne, ma famiglia Landini bene del caccetto brava! Eh. Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la A fuori la fuga! Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la fuga! Alza la Vai, vai, calma, vai, calma. Diamo un guarda-espa. Vai, calma. vai. Calma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Buone, buone, io guarda, sei, io bravo, sei. Bravo, bravo, bravo bravo e invece ultimo campione per le case nuove Simone Baldini bravo Mese. allora io credo a questi ragazzi di andare un attimo indietro eh? puoi mangiare dal pastore i nostri campioni i cortei come ho di maratona piano, per la di un per assaporare la volontà di questi coltelli. la temperatura com'è? caldi? freddi? Allora, con le venti ragazzi Qua è di Io mi sconcento un po' Perché questo un di bere la fare questo E' momento finale Esatto granito in certi paesi per le case nuove e comunque direi ad una grandissima volta che ne mancavano cavallo 3 sette 3, sette 7, 7. e comunque c'era te poi c'aveva ancora tre lunghe quindi secondo me ce la faceva Mattia diciamo che dire che sono i miei amici sono e diventano la cazza di ne nel sole non mi prendo una delizia per te e perché non sono un bambino perché per te mi girano e si girano perché la regola è lunga e la sua marina quindi dipende con tu anima non mi sorreste perché mi andare a chi e non mi prego ma posso dire che mi sono sempre messo tu che criminale, criminale, se vuoi così tanti soldi messi di questa roba e tu rimi saltano l'appello come tu salti le Non mi sento più, non mi mi sento più, non mi e conoscevo il nome solo di quella. e Oggi mi sono fermato con la macchina lì, la macchina più bella che ha posto gli autobus e l'altra volta era benedetta, il primo incontro sulla panchina, benedetta Conti, una ragazzina e mi indicò dov'era la chiesa perché ho provato. So. Era proprio il primo arrivo. Fermai qui alla fermata degli autobus e poi mi domandai chi era la banchina, ma conoscevo il nome solo di quella. E oggi mi sono fermato con la macchina lì, la macchina più bella che hai posto gli autobus e l'altra volta era vedete i miei fidanzamenti, oh, porta in dita questo, questo che non è parte, non è che. a lo que un color de un color de